Bentornati sulle fonti tv e come avete visto dalla nostra sigla, bentornati con una nuova puntata di Il fatto di Marcotti, saluto subito Giancarlo Marcotti, finanza in chiaro che sarà con me anche per questa settimana, bentrovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora andiamo a vedere insieme quali sono i titoli e gli argomenti di questa puntata, eh, a parte scenari economici e politici che sono sempre di sfondo. Il governo al Via con Giorgia Meloni, Campanellina e primo consiglio dei ministri, non solo, insomma, questo fine settimana è stato scandito da diversi momenti che hanno dato appunto il via al governo guidato dalla prima premier donna italiana. Andiamo avanti e vediamo ancora, questo è un po' un titolo provocazione, ma in realtà è una riflessione che va fatta. Debito italiano in mano a mercati e BCE ha ammesso che sia così e quindi Meloni ha le mani legate se così fosse. Mi sembrava una domanda eh, pertinente da inserire all'interno del fatto di Marcotte e da girare a eh, Giancarlo Marcotte. Poi ancora caos Gran Bretagna insomma lo sapete con eh, Lidstrass che si è dimessa dopo pochissimo con Boris Johnson che ha detto di non volersi più candidare con una politica e soprattutto un governo allo sbando e poi ancora torniamo a parlare di Cina e America eh, ma eh, possiamo parlare di guerra commerciale tra le due superpotenze mondiali e se sì insomma quello che potrebbe succedere visto che appunto parliamo di due superpotenze. Allora Giancarlo, partiamo dal governo al via dall'Italia, abbiamo visto insomma varie immagini che adesso peraltro rivedremo girare mentre, mentre ne parliamo. Allora come, come siamo partiti? Eh, direi non tanto bene. Perché? Ma perché mi aspettavo un governo maggiormente eh, di rottura rispetto a quelli precedenti ovviamente non potevamo pretendere non sono così talmente ingenuo da poter pretendere un governo totalmente anti europeista ci mancasse non, non, non avevo quel, quel no anche perché i giorni prima Meloni ha detto chiaramente che invece l'Europa avrebbe cioè insomma non potevamo aspettarci quello a prescindere da proprio se, se pensiamo alle parole di, di Giorgia Meloni i giorni precedenti certo. no? dell'annuncio del governo. ok. Certo, nei giorni precedenti sì, però io ho fatto notare che mm. nel 2016-2017 Giorgia Meloni, parlando dell'Euro e dell'Unione Europea, Insomma, ha fatto capire di essere perfettamente a conoscenza di che cosa sia l'euro e di che cosa sia l'Unione Europea. Certo, non era Presidente del Consiglio, non aveva neanche un partito in Parlamento perché non aveva neanche raggiunto il, il, il, la, la base, diciamo il, il minimo per poter entrare in Parlamento. Quindi, era un'altra Giorgia Meloni, ma soprattutto, ed è questo il fatto, cara Manuela, che era un, è una persona che sa perfettamente che cosa è successo, che cosa sia l'Unione Europea, che cosa sia l'euro, e lo ha detto. Ripeto, poi diventi Presidente del Consiglio, non puoi dire le stesse cose, però così come ecco, questo secondo me è il, il, il punto da sottolineare uh, così come era stato dato un segnale di discontinuità nella elezione dei due presidenti dei due rami del Parlamento così mi aspettavo che fosse anche per il governo, invece per il governo non c'è stato nessun segno di discontinuità cioè, veramente non vedo molta differenza dal... dal rispetto al, al governo precedente. Mm. Tanto io sono sulla pagina, possiamo anche far vedere, del governo dove sono elencati i eh, vicepresidenti, i ministri i sottosegretari, ovviamente li facciamo scorrere velocemente, ma ricordiamo che peraltro c'è stato il primo Consiglio dei Ministri nel fine settimana dove eh, Giorgia Meloni ha formalizzato la vicepresidenza del, del Consiglio dei Ministri, che è andata a Antonio Tajani e Matteo Salvini, e poi naturalmente sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantomano e poi abbiamo ministri senza portafoglio e i ministri invece insomma ehm Già, già designati, adesso ripeto non li leggo tutti, ma insomma possiamo poi eventualmente con Giancarlo citarne qualcuno, cioè, per esempio vabbè, insomma, non ci sono state molte, molte sorprese per esempio, sul Ministero dell'Economia, mi è caduto l'occhio su Giancarlo Giorgetti, eh, Carlo Nordio anche qui, c'era stato un po' di gelo tra la Melone e Berlusconi su questo nome, ma poi è stato confermato, Tajani, affari esteri, ecco poi abbiamo Matteo Salvini che va alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili. Eh, C'è stato qualche, vabbè, Daniela Santanchè al Ministero del Turismo, um, non so, qual, vuoi, ne vuoi citare qualcuno tu, di que, di, dei ministri, sì. insomma, che magari ti ha, non so, che è stata per te una sorpresa, oppure altre che, che su cui ti senti di dire qualcosa, giusto per fare un po' il punto. Certo, allora, secondo me c'erano due ministeri che erano fondamentali, ma non sì, anche per l'importanza che hanno gli stessi ministeri, ma anche da dall'altro punto di vista, ripeto, io quello che mi aspettavo dal governo Meloni era un segno di discontinuità rispetto al passato, cosa che ribadisco non è avvenuta. I due ministeri sono il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute. o della Sì, anima. sì. Eh, il Ministero dell'Economia ci va a eh, Giorgetti, tu giustamente dici nessuna novità perché è stato subito il primo uomo che è stato indicato. Ma ricordiamo che Giorgetti era all'interno con in un altro ministero, ma insomma, era all'interno del, del governo Draghi. Quindi segno di discontinuità rispetto al governo Draghi zero. Cioè, si è preso uno che era al, allo sviluppo economico e lo si è messo all'economia. Quindi, Beh, punto però non è che finito? bisogna buttare via tutte le carte che si hanno sul tavolo, intendo dire la discontinuità è giusto che ci sia da un governo all'altro, però non è che dobbiamo prendere tutti e buttarli via solo perché eh, hanno fatto parte del governo precedente, se e non sono io a dirlo ovviamente Giorgetti, ma come chiunque altro no? eh, tor torni in questo governo, se ha fatto bene eh, rispetto a dei parametri può, può essere anche giusto che, eh, che la Meloni in questo caso l'abbia riconfermato, insomma no? no cioè, ma credo che anche tu non intendi dire questo che non è che basta essere del governo precedente per non far più parte di quello successivo se no, è cioè, un po' come dire se cambia, non so, in un'azienda la dirigenza e ci sono dei dipendenti che hanno fatto bene fino a quel momento però si vuole dare discontinuità e buttiamo via tutti anche se hanno fatto bene il loro lavoro, ecco, questo è un po' un, un confronto No, eh, Manuela però, ripeto, mm. io non... non eh, Faccio, ho fatto l'esempio di due eh, di Casteri, diciamo, sì. due ministeri che eh, dovevano ah, dare questo segnale. Eh, uno era appunto il Ministero dell'Economia, l'altro era il Ministero della Salute, cioè doveva essere qualcosa di completamente diverso dalla ah, gestione Franco o, o, o, o Draghi adesso va eh, Vabbè, lascia notare se, se il, del, il vero ministro dell'economia fosse Franco Draghi, ma insomma tra quella gestione e eh, la gestione speranza. Alla, alla, è chiaro che non si poteva ripresentare Franco, non si poteva ripresentare eh, Speranza. Però, vabbè, anche perché fanno parte di, dei partiti dell'opposizione, insomma, quindi ministri. Sì, beh, Franco sarebbe un... Uh, sì, sì, sì, certo, tecnico. certo. Ma infatti non è che si potesse, Però dovevano, secondo me, proprio per tutto quello che era successo in Italia, per tutto quello che è accaduto in Italia, ci doveva essere un cambio... Ma questo cambio qua, uh, um, guarda Manuela, c'è stato, questo segnale qua, c'è stato, lo ribadisco nell'elezione eh, nell dei due presidenti delle due Camere, non tanto in La Russa, va bene, anche lui comunque una, una certa persona, ma tanto quanto in Fontana, che chiaramente è una persona completamente diversa che proprio dà un segnale di rottura nei confronti, faccio un esempio, non so, di una Boldrini eh, per, per, per intenderci. No? Quindi eh, questo... Nei, nei presidenti di Camera e Senato è arrivato questo segnale di discontinuità, nei ministri io non lo vedo ah, poi, no, no, no, no ma, ma, ma è tutto mh, seguo assolutamente il tuo ragionamento, era per capire insomma che eh, che cosa c'è cioè, quando si parla ovviamente di discontinuità che cosa però insomma in qualche modo si può anche salvare del governo precedente no? se ovviamente le persone di riferimento hanno fatto bene hanno portato un contributo questo questo sto dicendo è chiaro che se ci fossero tutte persone tutte con lo stampino eh, del, del governo precedente sarebbe un discorso se qualcuna si ritrova insomma bisogna credo valutare era, era per fare questa precisazione assolutamente ma poi è normale che ehm, la discontinuità ci debba essere, anche solo fosse perché Giorgia Meloni era l'unica all'opposizione quando c'era il governo Draghi, no? cioè con il suo partito con Fratelli d'Italia, quindi sarebbe stato un po' strano. Allora, è il secondo titolo che però mh, ci fa restare su quelle che sono un po' anche le sfide che deve subito affrontare Giorgia Meloni. Allora, ieri ho avuto un, un dialogo di 90 minuti insomma, con Draghi, con il passaggio di consegne, al di là del rito della campanellina e ovviamente eh, questo comunque lo stesso passaggio della campanellina sta a indicare simbolicamente il passaggio di consegne rispetto ai dossier più importanti, in primis quello energetico, poi c'è l'inflazione, però insomma abbiamo debito italiano in mano ai mercati e a BCE, sei d'accordo con questa affermazione? Prima ti chiedo questo e poi se sei d'accordo ovviamente ti chiedo allora Meloni cosa può fare con il suo governo, visto che rientrano anche queste nelle come dire, nelle priorità eh, che, di cui dovrà farsi carico il, il nuovo esecutivo? Ma Io eh, sono dell'idea che il debito non è tanto importante a chi è in mano, è importante che sia sostenibile, cioè che eh, uno Stato riesca tranquillamente a pagare gli interessi sul debito e poi alla scadenza di rimborsare e naturalmente emettere nuovo debito che sia in mano alla BCE o che sia in mano a, a Manuela Donghi il debito, eh, l'importante è che venga pagato non, eh, e che non, non crei eh, dei, dei problemi, quindi io naturalmente eh, noto, come com è ovvio, che il debito in mano alle famiglie italiane è drasticamente diminuito negli anni. Quando ero molto più giovane il debito pubblico italiano era quasi tutto in mano alle famiglie, oggi è al 6% forse di meno in mano alle famiglie. Certo, poi ci sono i fondi di investimento che per cui lì è un, una questione un po' particolare e poi sappiamo che è molto in mano alle banche italiane, le, le grandi banche italiane hanno un, una cospicua parte del debito italiano e poi le banche centrali come tantissime dopo che c'è stato il quantitative easing ovviamente le banche centrali eh, sono diventate eh, proprietarie di una cospicua percentuale del, del de, dei debiti pubblici e anche del debito italiano, ma ripeto: secondo me. Noi non, non, non dobbiamo preoccuparci più di tanto uh, sul, uh, sul, sul fatto che appunto non siano più le, le famiglie italiane ad avere il debito. Dobbiamo preoccuparci di non farne ulteriori debiti, soprattutto di non farlo al di fuori del debito pubblico, cioè il famoso recovery fund, eh, eccetera, che è un, un debito pericolosissimo uh -huh. e, e naturalmente di cercare di far migliorare la nostra economia in maniera tale che il peso del debito rispetto al PIL diminuisca, perché questo è eh, l'altro aspetto fondamentale. Purtroppo adesso probabilmente ne parleremo, le previsioni per l'anno prossimo del PIL sono previsioni insomma abbastanza negative decisamente negative ah, beh, direi di sì. il Fondo Monetario Internazionale ha parlato di recessione per l'Eurolandia insomma compresa anche l'Italia cioè, ma proprio eh, si, si insiste sempre di più su, sulla parola recessione mi, mi pare no, Giancarlo certo. eh, quindi solo, solo mantenendo lo stesso debito Rispetto alla, al PIL, se il PIL deve diminuire è chiaro che quel rapporto lì aumenta il rapporto debito su PIL e chiaramente eh, è, è un aspetto estremamente negativo, quindi noi dobbiamo crescere economicamente, cosa che sarà difficile e, e speriamo che le, le previsioni negative non si rivelino uh, corrette, ma insomma quelle eh, sono previsioni, quindi staremo poi a vedere come andranno, certamente la situazione anche internazionale non aiuta. questo. No, assolutamente. Va bene, senti ti chiedo solo un'ultima cosa su, sul governo, poi passiamo a un altro governo, quello della Gran Bretagna che mi pare abbia più inghippi di noi quasi eh, ma eh, su, qualcuno sostiene che ci sono dei ministeri con dei nomi strani tipo quello della sovranità alimentare c'è chi ha già fatto notare che anche in Francia esiste lo stesso nome per lo stesso ministero cosa, cosa rispondi? Ma non so se poi dopo alla fine questo può essere solo così un, un cambio di denominazione un, una novità per oppure se, beh, se, se davvero può avere una... no sai perché te lo dico perché peraltro proprio in questo momento leggo, un, non dico chi è ma insomma un esponente del PD che scrive adesso il nuovo governo ci dica cosa vuole fare perché ci sono titoli dei ministeri preoccupanti le nostre comunità e la nostra economia non hanno bisogno di un'Italia chiusa e ripiegata su se stessa Insomma, mh, sembra un po' eccessivo pensare già così solo per un nome. Poi vedremo. Insomma, ma mh, non è certo il, il nome di un ministero, a meno che non abbia un, non non abbia un nome veramente eh, estremista. Ma insomma, a me non pare. Però volevo mh, capire con te se, se invece tu avessi notato qualcosa di strano. No, è, è stato cercato così di dare una rinfrescata con, eh. cambiando un po' i nomi, ma non penso tra l'altro che sia possibile farlo proprio perché. Non lo so, eh, lì ovviamente sono questioni di carattere da un lato burocratico, dall'altro anche eh, giuridico, nel senso che eh, devono essere, chiari, deve essere chiaro il, eh, poi le competenze che hanno, cioè adesso con quella cosa per esempio si è creato un problema sui porti, se, se dipendono da Salvini come Ministro delle Infrastrutture o da un altro Ministero come... Eh, come quello dei trasporti se non mi sbaglio o comunque insomma eh, non vorrei che con il cambio dei nomi poi eh, ci fossero, nascessero insomma dei qui pro quo mm, okay. e quindi io, secondo mio parere era forse meglio che non, non si stesse lì a insistere su questo cambio dei nomi insomma. Va bene, allora ehm, passiamo appunto a un altro governo, quello della Gran Bretagna, più che governo è caos adesso in Gran Bretagna, politica e governo allo sbando appunto, Dopo le dimissioni di Listras, il Regno Unito guarda Rishi Sunak, mi perdonerete se non ho pronunciato bene, ma parliamo dell'ex cancelliere che ha formalizzato di fatto la sua discesa in campo formale, potrebbe insediarsi come primo ministro, ovviamente siamo ancora nel campo del condizionale già nelle prossime ore un conservatore che è entrato in gioco dopo che l'ex premier Boris Johnson ha confermato di non voler tornare insomma in campo lui allora ehm, cosa sta succedendo in Gran Bretagna Giancarlo? ma io che così genericamente eh, sono un po' più portato che ne so a, a vedere di buon occhio i conservatori in, in Gran Bretagna, i Repubblicani in, negli Stati Uniti, in questo caso cioè, il, il Partito Conservatore ne ha combinate talmente tante che se fossi un inglese eh, spingerei per andare di nuovo alle elezioni, perché eh, veramente eh, stanno forse diventando la, lo zimbello d'Europa, cioè eh, un governo di 45 giorni non si è mai visto nella Regno Unito e forse neanche in una Repubblica delle Banane. Quindi eh, non lo so, um, adesso questa discesa in campo di questa persona di origini indiane, eh, cioè, secondo me, certo andiamo verso un, una, uh, così, una società multietnica, eccetera, così, però... Eh, veramente, la Gran Bretagna ha dei, dei gravi problemi di carattere sociale e secondo me eh, probabilmente ne può uscire solo con un cambio eh, di netto, insomma, chiaro. Eh, di, forse anche la, la, la, la morte della regina non ha, non ha ah, aiutato no. in questo senso, forse ha tolto anche un perché, insomma, questo. Carlo Terzo forse non è considerato eh, all'altezza, non lo so. Comunque, insomma, ripeto: purché eh, in genere io eh, sia più propenso così a vedere di buon occhio in, per la Gran Bretagna i conservatori, in questo caso eh, sarei per andare troppo, troppo caos, insomma, andare alle elezioni, vedere cosa ne pensano eh, gli, appunto, i britannici. E, e poi e certo, peraltro beh, adesso Rishi Sunak non so quanto cioè non so che tipo di gradimento possa avere in Gran Bretagna non so, eh, cioè nel senso che non è ovviamente noi non seguiamo la politica inglese ogni giorno, quindi ci mancherebbe, ci vorrebbe un esperto di, di, di politica eh, inglese, però insomma mh, è un nome che, che è arrivato dopo che eh, la trassa insomma, si è dimessa eh, inaspettatamente perché noi ci eravamo concentrati sulla politica della trassa, no? Sì, allora eh, secondo me eh, la trassa. Forse ha peccato di ingenuità, non mm. lo so, comunque, eh, ma è entrata dicendo, oh, cambiando in maniera eh, chiara, diciamo, o almeno cercando di cambiare in maniera chiara eh, la politica fiscale, che non è l'unica cosa che andava toccato, forse era un qualche cosa alla quale ci si doveva arrivare, non entrare così a gamba tesa come eh, se quello fosse il, il toccastana eh, purtroppo ha avuto per lei purtroppo per lei ovviamente ha avuto più contestatori all'interno del suo partito che non al di fuori quasi e, e, e quindi insomma, è stata fallimentare la sua la sua proposta e la sua così il suo governo ecco certo. eh, Subito sono state una serie di dimissioni e poi anche lei ha dovuto dare le dimissioni. Ma ripeto, un caos del genere lo si può uh, risolvere solo tornando alle elezioni. Eh, sì, sì, sì, anch'io credo, anche perché se no questa instabilità sicuramente non fa bene a nessuno in primis al Paese. Allora, Giancarlo, ultimo flash. Che non dovrebbe essere un flash perché è un argomento enorme, ma insomma lo accenniamo, poi magari lo riprendiamo. Quello che riguarda i rapporti tra la Cina e l'America è guerra commerciale, secondo te? E poi, se così fosse, insomma che cosa può succedere visto che parliamo? L'ho detto nel sommario a inizio puntata, visto che parliamo delle due superpotenze per eccellenza, insomma. Eh, sì, qui eh, insomma, si chiarisce perché è così importante la questione Taiwan, perché adesso eh, le ultime di, di Biden, cioè quello di cercare di non fornire alla Cina e anche agli altri stati, per la verità non solo alla Cina, però la Cina è il maggior fruitore diciamo, di questi microchip di nuova generazione che appunto sarebbero alla base dello sviluppo delle nuove tecnologie, è chiaro che è, è, è la vera e propria guerra commerciale dato che sappiamo che taiwan da taiwan arrivano la maggior parte di questi microchip eh, quindi eh, la situazione tra eh, stati uniti e, e cina è una situazione diciamo abbastanza calda ecco per usare un eufemismo poi dopo gli americani hanno mandato 4700 Soldati in Romania, uh -huh. cosa che non ho apprezzato, ma e quindi sembra quasi che non so se si voglia eh, diciamo uh, focalizzare l'attenzione su una parte, cioè la parte europea per, per invece andare a trattare eh, sull'altra parte che è appunto la parte orientale, Cina e, e, e Taiwan insomma. Sì. Però ecco la mia impressione è che è molto più importante dal punto di vista economico la, la, la Taiwan eh, che non eh, l'Ucraina. Ecco. Quindi insomma vedo, vedo questa, queste novità, cioè questa questione come... La vera e propria guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, o tra Stati Uniti e eh Cina? È certo, è eh certo, assolutamente sì. Va bene, Giancarlo Marcotti, grazie eh, per eh, questa puntata. Naturalmente, come ogni lunedì ti ritroviamo sulle fonti TV, invece ogni giorno ti ritroviamo sul tuo canale Finanza in Chiaro per seguire tutti i tuoi ragionamenti attraverso i tuoi video, naturalmente. Eh, e quindi a presto, alla prossima settimana. Grazie a te Emanuele e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.